Premiamo le storie di cittadinanza attiva, premiamo le storie di chi non si arrende, sia a livello comunale che provinciale. Sappiamo no, che ormai le istituzioni sono sempre più dormienti, abbiamo una politica distratta, però noi dobbiamo raccontare anche storie positive per incoraggiare appunto i cittadini a colmare queste disattenzioni. Quindi abbiamo un gruppo di cittadini che nel Cilento, ad Agropoli, hanno preso in mano la situazione su un quartiere che era dimenticato dalle istituzioni, il quartiere di Moio, nel comune di Agropoli, e li premiamo perché loro ormai da tre anni in maniera incessante stanno garantendo decoro urbano, pulizia e sicurezza in zona e poi abbiamo un'altra bella storia, una storia di cittadini di Salerno, di giovani salernitani e non solo che stanno bonificando da settimane le spiagge ridotte a discarica da una politica disattenta, una politica disamorata in prevalenza spiagge della zona orientale, spiagge a ridosso anche dello stadio a Regli. Un problema atavico ormai, quello del fronte mare, reso purtroppo simbolo del degrado, invece, un domani dovrà essere fonte di ricchezza e reddito per i salernitani, e questo è un. Segnale che ci fa ben sperare perché questi cittadini hanno apprezzato l'iniziativa del Cittadino del Mese e da lì, dalla nascita di questo progetto, hanno voluto dare un segnale per conseguire questo titolo prestigioso. Quindi noi saremo attenti, vaglieremo anche tante altre storie di attivismo e ogni mese lo premieremo perché il bene deve vincere sul male e raccontando belle storie può avvenire che avremo un futuro migliore. Allora mi chiamo Francesco Ronca, ciccio per tutti e mh, praticamente ho deciso di fondare questo, questa associazione che si chiama Voglio un mondo pulito eh, dove mh, molti ragazzi hanno deciso di aderire, è una cosa che mi ha reso molto orgoglioso eh, perché ho visto la partecipazione di, di tanti ragazzi e ragazze che come hanno visto l'iniziativa hanno preso a cuore anche loro il problema dell'inquinamento in generale, L'inquinamento ci stiamo concentrando molto sulle spiagge adesso. E abbiamo fatto già un bel gruppetto di persone dove stiamo raccogliendo insomma plastica, ferro, eh, tutto ciò che lasciano eh, purtroppo sia le istituzioni che non se ne occupano e quindi non mettono de, de, dei, dei cestini, delle campane del vetro e, e anche un po' de, de, de, ciò, ciò che lasciano insomma i. Alcuni cittadini, pochissimi in realtà, che non si interessano dell'ambiente e quindi prendono, un, uh, prendono il mare e la spiaggia come fosse una discarica a cielo aperto. Quindi noi ci stiamo impegnando attivamente affinché tutto questo cambi e, e di, fare la nostra, di dare il nostro contributo al, alla città e ovviamente al mondo, perché parte da Salerno però è comunque un'iniziativa che spero venga emulata da più, da più parti passeggiando con il mio cane via lende vedo molte volte che uh, è pieno di immondizia, è pieno di discarica e quindi uh, denuncio molte volte queste situazioni via web, via, via Facebook e grazie all'intervento di Fiaso Collo molte volte viene risolto anche se uh, puntualmente dopo che vengono rimossi uh, questi rifiuti vengono uh, di nuovo rimessi. E quindi niente, siamo qui uh, per denunciare uh, tutto questo. Sono di Salerno, appunto con Ciccio, stiamo pulendo la spiaggia all'altezza della zona industriale e abbiamo praticamente trovato di tutto. Io già feci un'iniziativa un simile a luglio pulendo insieme a mio amico la fontana del Grandot del Salerno, quella obbligata di fronte al Grandot del Salerno e appunto mi sono ritrovato con, sono ritrovato con Ciccio e Abbiamo continuato diciamo, questa, questa avventura e se non uh, facciamo noi qualcosa da cittadini non, uh, cioè ci dispiaceva vedere appunto, la spiaggia ridotta in quelle condizioni e quindi abbiamo sentito proprio il dovere di fare, di fare qualcosa noi. Allora noi siamo parte del direttivo del comitato che eh, ovviamente consta di altre persone, siamo qui in rappresentanza di tutto il comitato che in realtà rappresenta un quartiere intero, siamo 2.900 abitanti, è un quartiere periferico eh, della città di Agropoli, per intenderci il quartiere che... Eh, mh, mh, comprende anche la Baia di Trentova che credo sia eh, il fiore all'occhiello di Agropoli sia riconoscibile, insomma conosciuta in tutta la Campania noi eh, siamo attivi sul territorio da tre anni e ci occupiamo di, di, del nostro territorio ci occupiamo di mantenere il nostro territorio pulito, ben tenuto la, ci occupiamo della manutenzione dei, delle strade, dei marciapiedi dell'illuminazione pubblica eh, abbiamo Uh, un ottimo rapporto con l'amministrazione infatti uh, diciamo che ci interfacciamo con i vari assessori e con il sindaco quasi quotidianamente uh, siamo aiutate in questo cammino anche dal parroco del rione Moio che è Don Carlo Pisani eh, il quale rappresenta diciamo la comunità spirituale del Moio ma è sempre molto molto attento a tutte le problematiche non abbiamo mai avuto eh, diciamo un diniego da parte sua ci ospita nei locali della chiesa nel fare le nostre riunioni eh, noi le teniamo lì nell'oratorio l'ultima in in ordine di tempo, è stata tenuta il mese scorso con l'amministrazione ed è stato un, un appello della comunità del Moio a una maggiore sicurezza del territorio perché abbiamo problemi enormi di reati predatori su tutto il territorio di Agropoli ma il nostro quartiere è un po' funestato perché essendo... Molto grande, molto esteso e con tante vie di fuga probabilmente più semplice. Ci sono zone ancora al buio, non hanno l'illuminazione pubblica ma abbiamo provveduto anche a questo, abbiamo chiamato le ditte e abbiamo sensibilizzato anche l'amministrazione a, diciamo, a terminare quella che è l'illuminazione anche nelle zone che sono ancora al buio. Uh, noi lavoriamo con grande serenità, con grande semplicità. Noi scendiamo la mattina da casa e vediamo ci rimbocchiamo le maniche e vediamo quello che c'è da fare, come si fa uh, in, in ogni casa, insomma. Noi ecco, approcciamo il territorio come faremo in casa nostra, cerchiamo insomma di. di, di di, di fare quello che c'è da fare la mattina. Va bene, io dovrei dire le cose che ha detto già la collega, in realtà, come dicevo anche prima, noi siamo delle persone molto semplici, la nostra forza è stata la semplicità e poi la cooperazione con, con il nostro comune e i nostri dirigenti comunali, i quali hanno messo a disposizione il loro personale per far sì che ci aiutassero a, insomma, a pulire, a sistemare, a mettere in ordine, dove mancano delle cose si aggiungono, dove Cioè tutto quello che può servire nella normale manutenzione per rendere più bello il territorio, il nostro territorio in particolare, come diceva la collega, è il fiore all'occhiello per, per la passi, Baia di Tartoro. Diciamo che tutto questo sta, sicurità, si sta portando avanti con siamo, molta semplicità, Diciamo piccole cose che però poi nel tempo diventano grandi perché si evitano accumuli di, di spazzatura, si accumula manutenzione a livello di taglio di erba, di, insomma tutto quello che può rendere bello e pulito e ordinato il nostro quartiere.